Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e ci troviamo ragazzi nella beta di eh, Gran Turismo Sport, finalmente eh, attendevo tanto il 9 ottobre per eh, l'apertura proprio di questa beta, non vedevo l'ora ragazzi. E ci troviamo già nel gioco già belli attivi pronti a partire eh, vediamo un pochino com'è questo gran turismo io adesso porterò inizialmente una garetta ragazzi inizialmente una garetta poi vedremo anche qualche altro contenuto qualcosina di di come va questo gran turismo e tutto il resto insomma vedremo i vari aspetti del del gran turismo sport insomma ragazzi qui c'è la golf la golf è un mito di macchina secondo me eh? comunque vabbè andiamo andiamo avanti vado per per la mitsubishi vado e andiamo a fare una caretta Auto, automatico mettiamo principiante pure che è la prima volta che gioco quindi giusto per vedere intermedio, vediamo, no, principiante, ragazzi, principiante ok, e giusto per capire un attimino come funziona il gioco poi porterò come ho già detto qualche altra gara, qualche altro contenuto per vedere insieme com'è questo Gran Turismo come sarà questo Gran Turismo Sport e per goderne appieno un po' tutto diciamo per chi non lo ha scaricato, perché magari non aveva memoria, per chi è ancora indeciso, insomma, un po' per tutti ragazzi. Dai, qui abbiamo le varie configurazioni, i vari tipi di configurazione, come vogliamo configurare il nostro Gran Turismo. Io penso che mi fermerò alla prima, ragazzi, mi fermerò proprio alla prima. Sì, sì quindi e eh, siamo pronti per partire ragazzuoli siamo pronti per partire vediamo finalmente sto giochino com'è qua ci stanno tutti i vari cazzi e mazzi e vediamo che promette ho notato che ci stanno solo 4 tracciati non so se si sbloccheranno tutti o se è solo la beta che ha questi quattro tracciati non, so, non lo so poi col tempo andremo avanti e vedremo pure di salire un pochino di livello vedremo che cazzo si può fare in questi giorni e vedremo di giocare allora ragazzi io sto qui in prima persona non mi sembra neanche male come gioco diciamo a livello grafico è abbastanza abbastanza bello Oddio, mi sembra un po' rigida la macchina, ma forse perché ci devo fare abitudine io. Eh, probabile questo. Però vediamo, vediamo ragazzi. Poi partendo dal fatto che ci stanno piste che io non ho neanche mai visto. Che mi sembra, non mi sembra di ricordarmene eh, tante piste. Io so per il vecchio Trial Mountain, per le vecchie Deep Forest, insomma le piste classiche del gran turismo del gran turismo di sempre però vabbè vediamo qui vediamo queste piste sterrate anche lì c'erano piste sterrate per carità eh, comunque sembra abbastanza fluido il gioco è abbastanza diciamo va abbastanza bene poi eh, se vedrò qualcosa ve lo comunicherò però ma a me sembra che vada abbastanza bene io poi mi sono buttato subito sulla lancia e mi sono buttato a fa' sta caretta una gara così presa e buttata così poi vedremo come funziona insomma magari proverò pure a fare la carriera visto che eh, ho notato che partiamo con un budget adesso non mi ricordo mi sembra un budget di 50.000 qualcosa del genere partiamo con quel budget e poi boh, dovremmo fare qualcosa, non lo so ragazzi, non lo so quindi nulla vediamo come andrà a finire con, con questa beta di e questo lo fotto però, eh. questo lo devo fottere ma al limite gli do pure una sportellata giusto per per rimanere nello spirito del eh, hai capito come? così si fa era giusto per rimanere nello spirito dello sportellatore, insomma, tanto per fa qualcosa, bella sportellatina, vai a casa e io arrivo prima. È così che si fa ragazzi, è così che si fa. Io mi ricordo quando giocavo a Gran Turismo, i primi Gran Turismo, quando giocavo il, il 2, il 3, Gran Turismo 2-3, insomma. Se andava avanti una botta di qua e una botta di là a sportella, ragazzi sportellavi, sportellavi eh, fino a comunque non... a che non arrivavi prima insomma no, poi ti appoggiavi sempre quello per me è lo spirito del gran turismo ragazzi io mi appoggiavo sempre all'interno delle curve addosso alle altre macchine arrivavi un po' più lanciato ti appoggi, ti fai la curva un po' più veloce di loro, gli, gli dai un culo insomma è così che si gioca, no? o oh no? o oh me sbaglio ragazzi? una sportellata di qua, una di là come si dice a roma, una botta di qua, una botta di là e via niente, mo a parte gli scherzi ragazzi, questo è il mio primo gameplay di, di Gran Turismo Sport penso di portarne altri, certo non impallerò il canale con tutti i video di Gran Turismo Sport porterò anche qualcos'altro su GTA però per il momento godetevi questo gameplay e gli altri che verranno ragazzi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti